Amici e amiche carissimi, eh, ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a Tenera Amata. Eh, che siamo giunti abbastanza avanti eh, nel nostro percorso, oggi vedremo insieme con un altro avvincente capitolo che è il numero 28. Eh, non faccio il riassunto della volta scorsa perché appunto cominciamo un capitolo nuovo quindi direi che è il caso di passare subito alla lettura in modo tale che eh, vediamo di riuscire a, a farlo tutto questo capitolo oggi e comincio in ogni caso la volta scorsa ci siamo lasciato siamo lasciati ancora, eh, evidentemente parlando degli amori terreni, chiudendo con una bellissima esortazione no, di Atene Amata che raccomandava di chiedere all'Altissimo quando ci occorre qualcosa, ringraziarlo se c'era da, e ringraziarlo lo stesso anche se non c'era da, perché... È tutta grazia che giova, a, anzi a tutta la nostra vita celeste, ma spesso e volentieri anche la nostra vita terrena. Ora, Teneramata riprende, è lei che sta parlando. Per farti una remota idea del dominio che noi beati abbiamo sulla materia, energia, biologia dell'universo, ti racconto una mia esperienza della mia gloria accidentale. Consistente nella compenetrazione amorosa che realizzai con un fiore. Sì, non ridere, mi intercompenetrai con una bella rosa scarlatta. L'amore universale incompleto e restio sulla terra è perfettissimo e splendente nella beatitudine. Tutti noi esseri ci amiamo secondo la natura propria e le sfumature irripetibili d'amore che ci ha concesso il Creatore. Tutte le creature ci desideriamo e ci godiamo tra di noi, in Lui, con la L maiuscola, e con Lui, sempre con la L maiuscola. È affascinante scoprire passo a passo nella gloria eterna la magistrale corrispondenza d'amore tra gli uni e gli altri. Perché tu ti possa fare un'idea di questo meraviglioso amore molteplice, dovresti mettere ogni essere singolo, in ogni spazio-tempo della sua esistenza, il rapporto con il resto dell'universo. Smettila di sorridere, perché si tratta di amori certamente grandiosi. Ciò che avviene è che col tuo piccolissimo amore superficiale Egoista e breve, tu ami la bellezza di un fiore o di un giardino senza comprenderla, senza goderla. Vedi nei fiori e nei frutti, nei semi e nei boschi, soltanto il segno del valore in denaro. E se di passaggio ti piace un fiore per il colore e il profumo, qualifichi questo amore esclusivamente da parte tua. Tuttavia, il buon amore mai è unilaterale, per forza è reciproco, già che si tratta di un disegno divino. Facciamo un attimo una prima, una prima pausa eh, importante. Quando si parla di amore universale, anzitutto, concetto che abbiamo trovato diverse volte, non è soltanto l'amore universale tra le varie forme d'amore umane, diciamo così, che il nostro Signore ha previsto e preordinato per noi. È universale perché è universale, cioè coinvolge l'amore verso tutto il creato. Si intercompenetra, nell'amata, l'amata, eh, Riccardo sorride, ma c'è poco da sorridere, lei spiega, con una rosa. Spiegherà più avanti che è certo che la rosa non è un essere umano, quindi ha una sua peculiarità propria di dare e ricevere l'amore, ma ce l'ha pure lei. passaggio chiave è tutte le creature ci desideriamo e ci godiamo tra di noi, in Lui, con la L maiuscola e con Lui. E c'è una magistrale corrispondenza che si scopre a poco a poco, dice nella gloria eterna, tra gli uni e gli altri. Farti un'idea di questo significherebbe, proviamo un attimo a, a, a, a, a immaginarsi, no? mettere ogni essere singolo in ogni spazio o tempo della sua esistenza, insomma, è un po' in rapporto col resto dell'universo e può far comprendere anche l'imperfezione strutturale, diciamo così, del nostro, come dire, della nostra piccola, limitatissima, eh, superficiale, spiega, egoista e breve capacità di amore che abbiamo sulla terra. E qui possiamo fare un raccordo per esempio con, eh, con la Divina Volontà, penso che qualcuno che la conosce già ci avrà pensato mentre Teneramata parlava, no? dice tu non, tu non, tu non tu, eh, ami la bellezza di un fiore di un giardino? senza comprenderla e senza goderla, tutti gli esseri umani sono così, no? Cioè, eh, sì, trovi un bel fiore, un, eh, te lo annusi, annusi l'odore, ne godi del profumo, eh, però punto primo è un godimento molto limitato e punto secondo è esclusivo da parte tua al momento. Tu godi di Lui, eh, ma non c'è ancora in atto in questo tempo il contrario, Lui che gode di te. E anche il tuo godere di Lui è un godere limitato. Chi conosce la Divina Volontà sa bene che eh, gradualmente si impara a cogliere e quindi a godere sempre meglio, perdonatemi anche in questa vita, dei vari, si chiamano così, però è difficile capire ti amo che il nostro Signore ci dice ininterrottamente attraverso tutte le cose create tutte nessuna escluse ecco ma gli amori anche con le cose create così conclude questa pericope eh concludendo il concetto da cui era partito, appunto l'intercompenetrazione inter, colorosa scarlatta, non è mai unilaterale, è sempre reciproco, perché si tratta di un disegno divino. Riccardo obietta, ma perché non vedo le cose come le vedi tu? Dice, perché l'egoismo, la superbia e l'ambizione bendano gli occhi del tuo spirito inoltre attualmente vivi nel regime della fede molto in fretta a causa del trascorrere veloce degli spazi tempi terrestri e con la coscienza fortemente legata al momento attuale una piccola sintesi della nostra condizione strutturalmente limitata molto limitata fino a quando siamo in questa valle di lacrime tutti siamo egoisti superbi e ambiziosi tutti chi più e chi meno Chi sta un po più avanti nel cammino di santificazione un po meno chi sta un po' più indietro un po' di più, ma comunque questo è un minimo comune denominatore. Tutti viviamo nel regime della fede, e il regime della fede è appunto il regime della fede e non della visione. È la condizione tipica di questa vita, no? La fede in cielo non ci sarà più. Spiega benissimo San Tommaso. Fede e speranza, lo spiega anche San Paolo nel Dino alla Carità, in 1 Corinzi 13, di speranza sono per questa vita non per l'altra e poi qui il tempo trascorre velocemente. Noi qui non abbiamo picchi secondi o cose di questo genere, cioè, non li possiamo vivere. Noi viviamo all'incedere al battito all del secondo. Questa è la nostra dimensione, qui e peraltro, la nostra coscienza è fortemente legata al momento attuale, non possiamo sganciare la nostra coscienza dal, dal momento attuale, no? Riccardo esplode, è terribile questa situazione di pellegrinaggio. E lei risponde, sì, è una prova molto breve, ma dolorosa per meritare la beatitudine. Ma nel cielo tutti cerchiamo e siamo cercati. Amiamo e siamo amati. Godiamo e facciamo godere. Ti dicevo che i grandi valori, verità, bontà, bellezza, unità ed eternità, abbiamo già visti questi qui, no? L'eternità a suo tempo abbiamo fatto notare che è, nella prospettiva di Teneramata, il quinto trascendentale dell'essere. I trascendentali dell'essere, per chi non lo ricordasse, già dai tempi di Santo Tommaso d'Aquino, sono stati definiti veramente dai tempi già di Aristotele, per essere poco precisi, quindi quasi duemila anni prima di Santo Tommaso. Eh, ogni ente, quindi in quanto ente, questo era già chiarissimo eh, ai tempi di Aristotele, è uno, è vero ed è buono. La scuola eh, platonica, poi eh, abbracciata da, da Sant'Agostino, ha aggiunto anche un'altra cosa, che ogni ente in quanto ente è bello eh, e con le rivelazioni di di tenere amato ogni ente, in quanto ente, è eterno. Ovviamente si parla dell'eternità creata, non dell'eternità increata, che è, propria, che è la dimensione propria di Dio solo, no? Questi grandi valori sono come l'esca spiega dell'amore che gode, e ogni essere li possiede in maggiore o minor grado, proporzione e sfumatura unica non è vero che nell'unità di un fiore vero esiste la bellezza dei petali e del profumo e che attira perché tutto ciò che è buono e non finisce ma dura eternamente sì ma insisto l'amore ad un fiore non può essere contraccambiato e lei così sembra sulla terra ma in cielo è diverso. E poi noi, glorificati piccoli dei per partecipazione analogica dell'altissimo, non siamo più soggetti alle leggi naturali della terra. Dominiamo il complesso materia, energie, spazio, tempo, eternità creata, sesta dimensione ma vedo che stai pensando nella ripugnanza mondana nell'immaginare con penetrazioni morose con determinati esseri viventi considerati repulsivi sulla terra è perché non è approfondito il meccanismo psicologico della ripugnanza obietta ma ci sono cose repulsive per natura vedrai obietta amata che non è così. La ripugnanza, pur di non esagerarla, è conveniente e perfino necessaria in questo mondo, allontana dai pericoli. Il cattivo odore, per esempio, allontana dai focolai tossici o contagiosi. Molti insetti schifosi per l'uomo molestano con le loro punture o sono portatori di germi patogeni. Tutto ciò lo sa l'anima. E avvisa la coscienza mediante la sensazione della ripugnanza. Allora, adesso vedremo questi meccanismi. Eh? Dice, comunque immagino che nel cielo ci dovrà essere qualche ripugnanza. E sentite la risposta? E invece no. Non esiste. E lo constaterai. Per adesso osserva come certe ripugnanze terrene, mal comprese e assai poco dominate, impediscono il compimento di molti doveri cristiani, così la gente povera, tante volte, è maleodorante, e pertanto certi cristiani puliti non l'avvicinano, preferiscono aiutare i mendicanti, gli ammaliati ed anziani per mezzo di qualcun altro, il quale non sempre compie con fedeltà la volontà del donatore. Nella patria invece non esistono ripugnanze nessun essere causa il minimo danno nella gloria eterna nessuno, nemmeno là esiste scusate, la sensazione di ripugnanza verso il peccato perché nella beatitudine non si conosce il male morale allora, comprendiamo che questa, questa disposizione, questo stato d'animo cioè la ripugnanza in cielo non c'è perché non esiste niente di, di, di, di ripugnati, ma nemmeno il peccato, il peccato in cielo non esiste, non c'è la possibilità di commetterlo, anche qui eh, se qualcuno ci avesse qualche dubbio, si ricordi che il buon Sant'Agostino quando parlava delle tre condizioni dell'uomo, dice l'uomo peccatore, c'è cioè l'uomo giustificato o che vive in grazia, c'è cioè l'uomo glorificato che ha raggiunto la gloria e lui diceva, L'uomo non giustificato, quindi l'uomo peccatore, l'uomo non battezzato, l'uomo senza la grazia, non può non peccare. L'uomo giustificato o in grazia può non peccare, se vuole, ma l'uomo glorificato non può peccare. Dio non pecca. E Dio Onnipotente, come ben sappiamo dal catechismo, può fare ogni cosa tranne il male non esiste nemmeno come possibilità in Dio. E non c'è nessuna possibilità di, di provare ripugnanza verso quelle cose che adesso ci fanno eh, ripugnanza naturale, ma spiega il meccanismo psicologico dell'Eramata. E lo spiega così come è. Spero che al termine di questo viaggio capiamo un po' meglio quel fenomeno che tutti quanti abbiamo E che è la nostra anima no? cioè, la nostra anima sa che alcuni oggetti chiamiamoli così sono patogeni no? e quindi che succede? succede che attraverso l'insorgere della sensazione della ripugnanza, l'anima avvisa la coscienza servendosi del malodore o della, cattiva, o della, o della vista per esempio ripugnante per tenere lontano da qualcosa che potrebbe farci male, ma questa è una cosa che riguarda questa vita, ma nell'altra vita non ci può essere niente di patogeno, non ci, non, non non ci può essere niente che ci faccia del male, Mentre riflettiamo su queste cose, io vorrei ecco, polarizzare un attimo l'attenzione, facciamo sempre attenzione, mentre leggiamo queste cose, mentre pensiamo a queste cose, noi non possiamo prestare all'altro mondo o al mondo divino le disposizioni nostre, particolari e peculiari che abbiamo adesso, nello stato di viatori, è la fine così. Cioè, molte cose... Eh, ho citato la volta scorsa, ho fatto anche un po' di, di ironia, no? mail che mi arrivano da parte di gente che non capisce queste cose qui, non le capisce perché tu non puoi proiettare le sensazioni, le modalità, le dinamiche della vita attuale sull'altra, non puoi. Perché, perché, perché sono, due, sono due realtà, eh, come dire, incommensurabili, diverse, ramata cerca di descriverlo, è chiaro che una descrizione eh, non, non, non ce ne dà la percezione reale, no? quindi non è che noi eh, come dire, ce lo possiamo in qualche modo rappresentare, però possiamo in qualche modo focalizzarlo, comprenderlo, e quindi per esempio capire che non possiamo eh, spostare, c'è chi mi scrive, ma guarda, ma io, so, io voglio tanto bene a mia moglie o a mio marito, ma io non voglio che questo qui sia, che, che poi se lo prenda qualcun altro, che abbia un rapporto d'amore con qualcun altro, è mia moglie, mio marito, e questo, viva Dio, ma magari, cioè questo, questa, questa cosa, in questa vita terrena, non è che è sacrosanta, di più, ed è vero anche il contrario, cioè attenzione a, a cioè quando si parla di queste cose, mi pare che ho già detto la volta scorsa, queste sono cose riservate al cielo, eh. non si possono anticipare qui, non si devono anticipare qui, perché non siamo in condizione di poterle vivere, perché non abbiamo le disposizioni che avremo in cielo. Ecco, Spero di, eh, di essere stato chiaro. No? Adesso a un certo punto eh, Riccardo obietta. Ma guarda che compenetrarsi amorosamente con uno scorpione, cioè, proviamo un attimo a pensare, no? ti piacerebbe compenetrarti amorosamente con uno scorpione? Tutti, tutti quanti diremmo no, o con un serpente a sonagli. No, eh, è certo che rispondiamo di no, rispondiamo di no perché stiamo in questa dimensione, ma te ne lavata, risponde, quando avrai progredito nel cammino della perfezione cristiana, nella vittoria sulle cattive abitudini terrene e tra queste le ripugnanze, e incomincerai ad intuire il tuo nome nuovo, accetterai con gusto di compenetrarti nel cielo col fratello Serpente a sonagli o col fratello Bacillo della Lebra. Mamma mia, il Bacillo della Lebra, immaginate, che roba, no? quando avrai progredito nel cammino della perfezione cristiana, nella vittoria delle cattive abitudini terrene. Quindi che cosa sta, sta dicendo? Se pensando a queste cose mi compenetro col serpente a sonagli, non ti sorge istintiva troppa ripugnanza, vuol dire che stai già, che, che, che stai già un pochino avanti nel cammino di perfezione cristiana. Perché vuol dire che ti si sono già attivate delle, delle, delle valvole mentali che ti fanno comprendere come se esiste il serpente a sonagli, esiste, se cioè esiste lo scorpione, è esiste per un motivo. E facendo parte del creato ed essendoci tra le creature il vincolo di amore universale, L'amore universale non può non coinvolgere anche quella creatura. Cioè la ripugnanza, allora, più avanti lo, lo, lo spiegherà eh, Teneramata Amata, no? Quando una persona è innamorata veramente, sapete qual è una delle prime spie? Finiscono le ripugnanze, no? O no? Se due persone sono innamorate, per esempio. Una mamma, se un bambino lascia qualche cosa nel piatto, se lo mangia lei o no? Se stiamo a, a tavola con un estraneo e quello lascia le cose nel piatto, te le mangi tu? Difficile, perché ordinariamente ti fa un po' schifo, mi si perdoni il termine, no? perché c'è un, un senso di di ripugnanza perché le cose che lasciavano nel piatto, insomma la saliva, non è che sono proprio cose molto entusiasmanti, no? Tanto è vero che grandi santi, tra cui proprio San Tommaso d'Aquino, praticavano come gesto di mortificazione di mangiarsi gli avanzi degli altri frati. Insomma, è una bella mortificazione in questo mondo, no? Ma quando due persone sono innamorate non c'è questa ripugnanza, sono soltanto tra madre e figlio ma anche tra fidanzato e fidanzata, o tra sposo e sposa, cadono le, le, le ripugnanze, no? Perché? Perché si amano. E quindi, quando c'è l'amore universale in atto, è possibile che si abbia ripugnanza verso qualcuna delle, delle creature. Cioè, questo si capisce un po', no? In questo mondo, oh mamma mia, adesso te la dice proprio quello che stavo accennando io, l'amore, oh non l'avevo letto prima, eh, l'amore già incomincia a inibire la, la ripugnanza. Una mamma amorevole, ad esempio, non sente ripulsione verso suo figlio, per quanto possa essere sporco. I, i fidanzati sanno bene che l'amore si dimostra quando si perde la, la ripugnanza. No? Cioè se vuoi far capire a una persona che la ami, per esempio, bevi nel bicchiere dove ha bevuto lei. È un messaggio tacito, ma capirà. Un giorno constaterai come i gradevolissimi rapporti vicendevoli nella patria sono basati sul meraviglioso amore universale. Termine chiave, eh? Amore universale. Come, visto bene? come ha visto bene San Francesco d'Assisi? Uno, a mio avviso, io penso che San Francesco d'Assisi, attenzione, rettamente inteso, eh, non nella vulgata penosa che ne viene fatta adesso da certi ambienti, che mi fa venire nervoso e che non credo certamente che faccia contento nemmeno San Francesco, ma come ha visto bene San Francesco d'Assisi nella sua cristianissima vita di povertà, noi esseri creati siamo fratelli, essendo stati fatti da un medesimo ed unico Padre Celeste. Attenzione, questo non c'è a che fare con la fratellanza massonica, o con libertà e carità e fraternità, oppure con le vulgate proprio eh, patetiche di questo concetto, così come viene oggi declinato, no? Ma c'è un fondo verissimo, L'amore universale tra tutte le creature, come accennavo prima, si fonda sul fatto che lo scorpione l'ha creato nostro Signore: si è fatto da solo. Ne viene dall'evoluzione, dalle, da, da, dai batteri, tutte quante quelle cretinate che, che ancora vanno, vanno dicendo in giro e che, e che ho già avuto modo di, di biasimare durante il corso di questo, di questo ciclo di, di, di catechesi. No? L'ha creato nostro Signore. E quindi siamo stati fatti da un unico Padre Celeste. E quindi non possiamo non amarci gli uni con gli altri. Nell'altro mondo, chiaramente. Dice, quanta pace spirituale e quale perfetta letizia otterrai, dice... Se imparerai ad apprezzare davvero, secondo il modo cristiano, il fratello sole, il fratello lupo, la sorella materia, la sorella pianta. Vedete, qui, qui sta parlando, non usa il termine, ma qui sta parlando della vita nella divina volontà che quasi nessuno, ahimè, capisce, meno ancora vivono. Il ti amo che il nostro Signore ci mette nel sole, il ti amo che ci mette nel lupo, nella materia, nelle piante. Dice, quanta pace spirituale e quale perfetta letizia otterrai. Perfetta letizia era, era un, come dice, uno degli slogan, uno dei motti di San Francesco, no? Famosissimo il fioretto sulla perfetta letizia con frate Leone, no? E questo sarà un fruttuoso allenamento per acquistare in terra le abitudini del cielo. Che cos'è la vita nella divina volontà? Come in cielo, così in terra. È una anticipazione, analogica ovviamente, non perfetta, di quella che è la vita del cielo. E Riccardo torna alla carica. Ma non si sente il minimo schifo nella gloria eterna, insistetti? E Teneramata risponde, certo che non si sente. Che schifo in paradiso non si sente dire mai da nessuno. Noi beati non possiamo sentire ripugnanza di Compenetrarci amorosamente con gli esseri che il nostro Dio non ha avuto ripugnanza di creare. Immaginate, no? Ci eh, sono le persone che sono allergiche ai topi, d'accordo? Che gli fa che, oppure eh, alcune cose che uno per qualche motivazione psicologica proprio no? Gli, gli repellono, no? Cioè, nota che le repulsioni in questa vita dipendono delle volte da una cattiva educazione se a una mamma non piace un determinato cibo è quasi sicuro che trasmetterà questo rifiuto ingiustificato ai figli in ogni nazione c'è di solito qualche abitudine che a prima vista causa ripugnanza agli estranei <ride> così le nostre fritture di vermi d'agave o da gave, non so, non so neanche come si pronuncia questa cosa qui, perdonatemi. La pasta d'aglio con olio che tanto piace ad alcuni spagnoli, le uova marce che certi orientali trovano deliziose, o il formaggio coi vermi, qui per me siamo proprio al massimo della ripugnanza: dei francesi e tedeschi. Ma tutto ciò, eh, amici cari, è dovuto al peccato del mondo. Sentite che bella cosa ci si. C'è qualche cibo che ti fa schifo? È dovuto al peccato del mondo. Ci hai mai pensato? Quindi spero che tu riesca a intravedere l'amore e il giubito della vita futura. Noi non rassomigliamo a quelli del mondo dove persiste l'inesorabile lotta tra la polvere per soffocare la vita. E la vita per scodersi la polvere, in tutti gli astri e negli altri luoghi dell'infinito universo, si contempla e si gode quello che in questa terra, annuvolata dal peccato, esso non ci ha permesso, anzi ha sciupato e ci ha dato fiere animali nocivi, paure e ripugnanze. Dice Riccardo: è molto triste il destino del nostro pianeta, tela risponde: non tanto. È una situazione transitoria dovuta alla malizia umana. Dopo il giudizio finale, dopo il giudizio finale attenzione: qui parla del giudizio universale. Eh, noi beati opereremo nella quinta dimensione sulla Terra e riconosceremo i nostri animali e le nostre piante cui vogliamo bene e gli oggetti che apprezziamo addirittura ricorda che ogni essere è indistruttibile che perdura o vive senza fine nei suoi atti di esistenza e nei suoi spazi e tempi dell'eternità creata questo vale anche per gli oggetti un esempio no? prima che ci fossero gli ipad gli iphone, tutte queste cose qui io mi ricordo che erano gli anni 2000, i primi aggeggetti un po' come dire, mm, allettanti, elettronici che, che, che uscirono. Vedete, il nostro, nostro Signore mi ha trasmesso un certo fascino per queste cose perché probabilmente sapeva che avrei dovuto farne un certo uso, diciamo così, un po' particolare, no? C'erano i palmari, non so chi di voi li conosce i compact hp adesso sembrano cimeli sembrano e eh. ah, nell'eternità creata allora è chiaro che il mio non ce l'ho più chissà che fine ha fatto ma c'è stato uno spazio-tempo adesso non mi ricordo le date precise ma supponiamo dal 2000 al 2002 che ho avuto sto compact 6670 È un oggetto che quando ce l'avevo mi, mi, mi piaceva sai, adesso non c'è più. Eh, ma quell'oggetto ha il suo spazio-tempo, eh, per quanto riguarda la mia vita, circoscritto dal giorno in cui l'ho comprato fino al giorno in cui l'ho dismesso. Mi ricordo se era rotto, che ne so, che fine ha fatto, non, non, non mi ricordo. Allora, dopo il giudizio finale, dice, noi opereremo nella quinta dimensione e riconosceremo i nostri animali, le nostre piante che vogliamo bene e gli oggetti che apprezziamo tutti, e questo perché ogni essere è indistruttibile, e perdura o vi e vive senza fine nei suoi atti di esistenza e nei suoi spazi e tempi dell'eternità creata questi esseri cari che in qualche modo ci hanno conosciuto e amato ci attendono negli eterni spazi e tempi in cui hanno vissuto con noi qui parla esseri che in qualche modo ci hanno conosciuto e amato parla degli animali che ne sappiamo noi adesso, che ne so, come, come, come reagisce una pianta alle nostre cure? Boh. Che, che, che, che sentirà una pianta se io, se io amo una certa pianta, la, la, la coltivo, la curo? Che se... Boh. Però quello è un essere vivente, quello lì. Dice, per trattarli nuovamente... Questi ci attendono negli spazi tempi che hanno sono con noi. Sarà sufficiente, come oggi stai constatando, ritornare al passato, adoperando i paratempi come in una gita di piacere, osservandoti ecco qua, della sesta dimensione. Io ho già detto tante volte che su sta sesta dimensione ci avrò la mente corta, anche prima c'è stata una citazione, ma che io ricordi ogni tanto la cita, ma non ne dà una spiegazione, e io non riesco a capire di che cosa si tratta. Perdonatemi l'ignoranza, non, non lo so se per esempio se questa sesta se dimensione forse potrebbe essere l'eternità increata, cioè quella eh, che vive l'Altissimo, quindi che significa? Significa che quando staremo altrove, Quindi, nella dimensione della gloria, eh. possiamo andare a spaziare nell'eternità increata come dire anche molto indietro. Eh. Cioè, è possibile, però, non ho capito bene. Eh, quindi, eh, <ride> inevitabilmente, questo, questo ciclo rimane limitato. Perché spero che poi rileggendomi si accenda qualche lampadina. Ma questo l'ho letto, credo, 6 o 7 volte già prima di, di fare questo ciclo di catechesi. Non, non mi si è chiarificata che cos'è questa sesta dimensione. Comunque, adesso certamente li conosci appena di fuori e ti comunichi con loro per mezzo di segni o carezze superficiali, con i nostri animali, no? Ma nella vita futura, nell grazie all'interpenetrazione all reciproca di amore, li godrai fino al più intimo della loro essenza. Cioè, noi non ci godiamo adeguatamente, per esempio, i nostri animali domestici. Assolutamente. Dici, ma come gli faccio un sacco di carezze, fanno un sacco di fusa, e ci stanno certi video in giro eh, su Facebook, su YouTube che fanno vedere delle cose commoventi, insomma, di alcuni animali, del rapporto che si instaurano. no? E niente ancora quello lì. Niente. Perché in questa, in questa dimensione, nella quarta, nella nostra. Nelle, quindi nel tempo, nella condizione di viatori, sotto prova la nostra come dire, eh, capacità di amare e di essere amare sta a bassissimi livelli. E quindi inevitabilmente i contatti e i godimenti reciproci sono assolutamente limitati. Non sarà così quando torneremo in quegli spazi-tempi. Nella, da, dalla quinta dimensione ti sei compenetrata amorosamente con qualche animale tuo domestico attenzione a quello che risponde non ancora a causa dello stato di interdizione attualmente in vigore sulla terra Ma lo farò, o meglio, lo faremo, ci basterà scegliere i paratempi idonei. In questo modo saprai ciò che volevano dirti i tuoi cani, come quello della tua infanzia, quello della tua adolescenza e quello della tua anzianità, quando scodinsolavano Saltavano verso di te, strofinavano le loro zampe sporche nelle tue braccia e cercavano di leccarti il volto, mentre ti guardavano con i loro occhi pieni di riconoscenza, di innocenza, spinti dal loro istinto di felicità futura. Questa è tanta roba, amici cari. Eh? Cioè, non è che gli animali parleranno come nei fumetti di Walt Disney, no. Ma. Che cosa vogliono dirci con le loro manifestazioni peculiari e particolari? Noi non possiamo comprenderlo qui appieno, lo credo almeno. Eh, ma un giorno sì. Non soltanto che loro capiranno molto meglio noi e godranno molto di più grazie ai godimenti che noi li faremo vivere come sacerdoti, ricordate, no? del, del creato. Loro non hanno la visione beatifica, ma noi... Quando ce l'avremo, gli faremo godere qualche cosa di riflesso della condizione di beatitudine che ci porteremo addosso attraverso il contatto ripristinato con loro. Ma sarà anche una cosa al contrario. Cioè, noi potremo godere da loro delle cose che qui in questa vita ci sono preluse. E ci potremo compenetrare con loro. Felicità che darai loro... Nel compenetrarti amorosamente con loro. Ci abbiamo ancora un pochino di tempo. Capitolo 29. Teneramata ed io continuavamo in piedi nel cortile dell'università in quella San Luis Potosi del dicembre 1938. Ma in un paratempo, già che non si sentiva nessun rumore, né camminava l'orologio. all'orologio. Esclama Riccardo è meraviglioso ciò che dici Teneramata. sì, è meraviglioso l'universo che ha creato il nostro Dio Oh l'universo che ha creato il nostro Dio a me mi vengono certi nervi amici cari eh? i documentari sono, sono belli ma tocca sempre sentirsi tante di quelle cretinate quando uno se lo vede che, a sentirsi tutte quante le cretinate che vengono dette gli passa la voglia uno di, di vedersi e poi se la fa tornare perché dice, vabbè, fammi durare gli occhi dinanzi a queste cretinate, io me lo godo sotto un altro punto di vista. Ma viene proprio il nervoso di sentire certe, certe proprio, ma proprio certe, certe, certe. stupidaggini, eh no, gli elementi gas si sono disposti, non si capisce bene in base a cosa. Cioè, ma che sti fanno sfoggio di intelligenza, e, che, e chi se li vede, magari, se, se, se le beve quelle, quelle cose lì, no. l'universo è stato creato da Dio, noi non parliamo di natura, natura è un termine che lasciamo agli atei, noi parliamo di creato, non di natura, Certo, poi c'è la legge naturale, non è che la. Ma dobbiamo, dobbiamo imparare anche a fare attenzione a quando ci esprimiamo, perché il linguaggio veicola un concetto, un'idea. Tutte queste meraviglie che, che, che narra Tenera Amata dipendono da una cosa molto semplice: che non c'è ente creato, ente creato, che non sia stato creato <ride> da lui. E quindi è tutto nel suo disegno in relazione amorosa-reciproca. Egli ha stabilito che molte glorificazioni degli esseri irrazionali e degli esseri inanimati si compiano mediante gli uomini beatificati in questo principalmente consiste il nostro dominio come re della creazione capite quello che sta dicendo ha stabilito, ripeto, che molte glorificazioni degli esseri irrazionali e inanimati anche inanimati più avanti spiega che c'è la compenetrazione per esempio col tavolo io sto davanti in una scrivania, qui non si vede dal, dal, dal computer, perché, eh, ma, dice, e eh, mo ti fare la completazione con la scrivania, sai che viene in porta la scrivania di te? E questo è un discorso un po', un po' sciocco, figlioli miei cari, perché non è che la scrivania ha una personalità o un essere vivente, ma, attenzione, la scrivania è fatta di legno, il legno è una sostanza specifica, ma, nella materia legno, la materia legno è fatta di atomi. Questo adesso, i, i dottoroni, gli scienziatoni, gli intelligentoni, questo è, è proprio, lo, lo sappiamo anche noi, penso che anche la gente comune sa queste cose, no? Tutti a scuola hanno studiato che l'atomo è la particella elementare della, della materia. E, e, e il mio corpo di che cosa è fatto? È fatto di atomi. E quindi... E quindi? <ride> e quindi queste realtà si possono, e in un certo senso si, si dovranno nell'altra dimensione, compenetrare. E attenzione, siccome sono io a godere la visione beatifica nell'altro mondo, non, non, non, non la scrivania, ma gli esseri inanimati, gli atomi della scrivania, godranno attraverso il contatto con gli atomi del mio corpo glorificato. Allora, allora un'altra volta, forse qua si vede che quando mi fermo e parlo, adesso ho dato un'occhiata al capoverso seguente dove riprendo alcune cose che ho appena detto, Presumibilmente quando, quando, quando faccio qualche pit stop che eh, anticipo quello che viene immediatamente dopo, sarà che dentro la mia testolina, dentro la memoria, c'è qualche riminiscenza di quello che ho già detto tante volte, che quindi mi viene da... Da dirlo proprio al commento del brano che stiamo leggendo, perché poi sarà telenavata stessa a commentarlo in questo senso. Sentiamo come prosegue il discorso che ha appena fatto. No? Ci sono esseri che a loro volta sono composti di molti altri. Un determinato animale o vegetale ha un quantitativo innumerevole di cellule e ognuna corrisponde ad un individuo molto complesso. Tuttavia ogni essere particolare occupa il suo posto in un preciso grado della scala gerarchica della creazione e in un determinato spazio-tempo della propria storia. Se volete poi, poi spiego. Eh. Non dimenticare i vari livelli di esistenza. Non è la stessa cosa il livello di organismo totale del cane o il livello cellulare di questo animale o ancora il suo livello materiale o energetico in un preciso spazio-tempo della sua vita. Quindi c'è l'organismo totale del cane, ma c'è anche un certo livello cellulare, proprio un certo numero di cellule, che ha in un certo momento preciso della storia. Ricordiamo per esempio che noi esseri umani, facciamo un po' di ripasso, abbiamo una muta, quindi un cambio integrale di tutte le nostre cellule circa ogni 7 anni quindi io adesso che ho 52 anni 7, 14, 21, 28 35, 42, 49 sto alla settima muta è così è eh. e quindi il mio livello cellulare attuale anche qualitativo è diverso da quello che avevo quando avevo 20 anni così come il livello materiale o energetico, pensiamo anche alle mutazioni che avvengono col variare degli anni, per esempio del metabolismo. Io ho dovuto com com cominciare, a com cominciare a combattere contro i problemi legati al sovrappeso, come mi predisse con infallibile eh, precisione il mio caro buonanima di papà, e se non ha. Fino a 40 anni, poi sta tranquillo, mangia, bevi, basta che ti muovi un po', ma ricorda che da 40 anni in poi dovrai cominciare a combattere con i problemi della, del sovrappeso, del prendere peso e se non stai attento diventi una balena. Sacrosantissima verità. E se non si sta sotto continuamente attenti, guarda, datevi uno sguardo in giro, diventi una balena. Perché diventiamo baleni? Dipende dal nostro metabolismo, dipende anche dal fatto che eh, non cresciamo più, no? quindi il nostro organismo sta in una fase differente. Dice, ma io sento una fame e boia. Eh, sì, tu senti una fame e boia, questi sono i disordini che lascia il peccato. Senti una fame e boia, ma quello di cui c'è bisogno è molto inferiore alla fame e boia e obesi non ci possiamo diventare e i peccati di colo non si possono fare e eh, quindi dobbiamo stampo un po' in croce c'è niente da fare <ride> non ci sono alternative allora proseguo la, la lettura eh. la compenetrazione gloriosa col tuo, col tuo cane la farei a livello del suo organismo integro che è quello che conosciuti in questo mondo è chiaro che potresti anche interpenetrarlo a livello di atomi, attenzione, ma allora la felicità la riceverebbero i suoi atomi e non il cane in quanto in organismo intero. Qui eh, Riccardo obietta che è complicato, per me non è complicato manco per niente, cioè perché il mio cane o il mio gatto possa essere beatificato dall da, da, dalla compenetrazione amorosa con me, io mi devo compenetrare con l'organismo integrale non con i singoli atomi non semplicemente con i singoli atomi perché se mi compenetro soltanto con i singoli atomi cioè la felicità l'avvertono i singoli atomi non come dire l'individuo cane non è tanto difficile secondo me dice che complicato obietta Riccardo ma te la madre risponde, ma è facile, è difficile spiegartelo, ma un giorno lo godrà nel cielo. Io e te compenetreremo amorosamente, per esempio, sentite, una goccia d'acqua. Quale? Ma una delle tante che il nostro Dio ci ha destinato, quella sicuramente più indicata per noi, una goccia d'acqua. E attenzione, nell'interpenetrarla godremo della sua affinità, ossia dell'amore chimico che vincola in stretto abbraccio gli atomi che la formano. Io purtroppo sono un ignorante in chimica, eh, ho delle reminiscenze proprio molto molto arcaiche di quella pochissima chimica che io ho studiato pochissimo, perché siccome ho fatto il liceo classico non studiavo le materie scientifiche per, per, per, per partito preso, perché io ho fatto il liceo classico, io... Le materie scientifiche è robaccia, sono robe aride, non, non nobilitanti l'essere umano. A me piace la, la storia, la letteratura, eh, la filosofia, il latino, il greco, che è sta robaccia qua? Le chimiche, i legami chimici, le basi, eh, l'elettronegatività, il lottetto, che è sta robaccia qui? Quanto mi sono pentito! Perché adesso lo, lo intuisco un pochino questa cosa, qui, no? Ma se avessi studiato un po' più di chimica eh, adesso capirei meglio quello, quello che. cioè, non sono, non sono, non sono a capire. Lo, lo, lo capisco, però mi farei anche una rappresentazione perché mi ricordo che le reazioni chimiche, quindi le, le unioni, tra, tra, tra, tra, sono una cosa be bellissima e molto, molto, molto ampia, molto, molto variegata, molto, molto complicata. Adesso, più di questo purtroppo non ci arrivo perché sono ignorante su questo. Su, questo, su questa materia. Magari, se sente queste cose un chimico, se, se ha chiaramente il cuore e la mente aperta, se le potrà come dire, rappresentare assai meglio di come faccio io, no? Quindi, questo perché gli atomi li ha creati Nostro Signore e l'atomo dell'acqua, questa è la diversità. Eh, delle sostanze, no? la composizione dell'acqua ma ricorda H2O, la, la, la molecola dell'acqua ha due atomi di idrogeno e uno d'ossigeno. Questo grazie a Dio non lo ricordo, eh. è un po poca roba. Ecco. Eh. È chiaro che la mia pelle, cioè la, la, la, la, la, la mia epidermite, non ha sicuramente come composizione chimica H2O, c'è un'altra che io adesso non sono in grado di dire. Ma quindi, che, si, che, si, che succede? Che se il mio dito si va a compenetrare con la molecola d'acqua, avverte, avverte lo stretto abbraccio degli atomi che lo formano, che formano la molecola d'acqua, che sono diversi da quelli che formano la punta del mio dito. E che cosa faranno? Gli atomi stessi hanno l'istinto di felicità, ma capite che significa? Che, capite che si è inventato nostro Signore. I quali, dice, Leggo prima, nell'interpenetrarla godremo della sua affinità, ossia dell'amore chimico che vincola in stretto abbraccio gli atomi che la formano, i quali per il loro istinto di felicità conosceranno al modo loro la nostra presenza nel loro interno. Gli atomi stessi hanno un istinto di felicità, ha capito? E li glorificheremo, mediante il solo nostro contatto, ed esso ci comunicheranno le intime delizie della loro potente stabilità e ci faranno parte dei loro doni squisitamente individuali, ricevuti dall'Altissimo. Cioè, attenzione, quale goccia d'acqua? Una goccia d'acqua... Io ho questo brutto, diciamo così, vizio, forse virtù, di tornare e di fare attenzione. Lei ha detto, ci compenetremo per esempio con una goccia d'acqua. Quale? Una delle tante che il nostro Dio ci ha destinato. Quella sicuramente più indicata per noi. Perché specifico quella più indicata? Perché non sono tutte uguali le gocce d'acqua. Come non sono tutte uguali le gocce d'acqua? No, non sono tutte uguali le gocce d'acqua. Non lo sono. Intime delizie della loro potente stabilità faranno parte dei loro doni squisitamente individuali. L'individualità è una cosa meravigliosa. Anche se oggi nel, nel, nel mondo globale, livellato e massificato, appena si parla di, di individuo, ah, tu sei individualista, l'individualità individualista. è una cosa meravigliosa, perché fa di ogni singolo essere qualcosa di unico, quindi è proprio quella goccia d'acqua che il Signore ha fatto per me, un'altra l'ha fatta per qualcun altro. E dice Riccardo, non comprendo come li renderai felici. Li glorificheremo, questi elementi, perché nell'interpenetrarli, sentite, sentite che roba, toccheranno il loro creatore. A causa della nostra missione sacerdotale nella creazione. Così comprendiamo che siamo tutti, in questo senso, sacerdoti. Capite che sta dicendo? Che attraverso il contatto con un essere umano che è il re e il dominatore della creazione ed il suo sacerdote, quindi colui che porta la creazione a Dio e anche Dio alla creazione, chi sono io che sono sacerdote ministeriale? Io porto a Dio le creature, si spera, e porto anche Dio alle creature. Cioè, attraverso il contatto con quello che dico, si spera e con quello che faccio, perché io do i sacramenti alle persone. Eh? E se io ti, ti do un sacramento, io ti porto, Dio ti porto. Sono un sacerdote, ma il sacerdote nella creazione, che significa che tu interpenetri con un atomo, tu stai in stato di glorificazione, quindi vuol dire che sei glorificato, che c'è la presenza di Dio in te. Massima possibile, che è quella con la, con la visione beatifica, con, con la glorificazione. Tu sei un piccolo Dio. L'atomo entra attraverso di te in contatto con chi l'ha creato. E per lui è un'esplosione di gioia, l'atomo di quella certa sostanza. A modo loro si rallegreranno e ci faranno partecipi del loro giubilo. Cioè noi sentiremo che sono felici di entrare in contatto con me e che attraverso il contatto con me sono stati felici. Gli atomi di quella molecola vibreranno intensamente d'amore, brilleranno di gioia, mentre noi assaporeremo i doni singolari e irripetibili che il Signore ha concesso appunto a quegli atomi. Ecco, adesso facciamo la, la, la conclusione tipo serie TV <ride> che rimangono a metà sul più bello, però il tempo è scaduto e è sempre meglio non appesantire troppo. No? Riprenderemo questo discorso sull'esplosione di gioia ecco, tra, tra gli atomi che entrano in questo modo in contatto all'inizio della prossima puntata. Intanto, come sempre, Dio vi benedica e la Santa Vergine. Tutti protect.